Ben, ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio e quest'oggi voglio proporvi um, due utility per assetto corsa competizione um, allora, il primo è, è un tool semplicissimo per calcolare quanta benzina vi serve per fare un endurance, una gara completa, invece di farla al volo mentre si sta eh, pronti per partire, eccetera, a volte si dimentica eh, di calcolare effettivamente la benzina. E quindi di conseguenza ho trovato un tool che trovate su eh, Race Department, tranquillamente si chiama Fuel Calculator, lo avviate, molto molto semplice, eh, selezionate il, il circuito e eh, mettete quanto dura la gara che so un'ora eh, più o meno quanto ci mettete a fare un giro io metto che so a Misano 1,45 eh, giusto per dire quanti litri consumate che vedete nel, nell'hud nell eh, del vostro assetto corsa competizione quanto mediamente eh, utilizzate, eh, consumate scusatemi benzina per giro mettiamo che ne so 2 litri e 90 no e che tipo di auto e vi dice quanta benzina vi serve totale 98,60 litri e lo stint massimo con una, una vantage gt3 sarà di 45,52 giri questo è un piccolo tool così uno se lo può preparare prima dice più o meno consumo così questo è il tracciato quanto deve, quanto dura eccetera eccetera quindi prima primo tool interessante proprio per assetto corsa competizione, magari lo sapevate già ma c'è gente che non lo sa quindi mi, mi andava di segnalarlo un altro più importante eh, secondo me è quello per la creazione dei server dedicati si chiama acc dedicated server GUI la versione V125 la scaricate e andate a installarla sotto la cartella server e quindi lo avviate e guardate che cosa hanno creato hanno creato un menu in cui praticamente eh, piuttosto che andare sotto eh, a un file di testo come si doveva fare in configurazione eccetera eccetera eh, eventi eh, dove bisogna mettere il, il circuito a mano pioggia eccetera eccetera con questa utility che è fatta molto molto bene possiamo ehm, Cambiare il nome del server, mettere la password per accedere, la password di amministrazione, la password spectator mod per chi fa eh, i commenti live e quindi vuole streamare. Eh, qui bisogna entrare il path, il percorso appunto dell'entry um, dell list, cioè il percorso dove appunto ci sarà l'entry list delle auto che bisognerà selezionare, quanti slot, il TR richiesto, l'SA richiesto, il safety rating, eh, l'RC richiesto, massime connessioni, le porte di, di eh, connessione, che tipo di aiuti eh, se una gara Locked se volete la formazione dei giri corta oppure se volete far fare giro insomma tutto quello che serve per la configurazione nei minimi dettagli viene fatto da questo tool che è bellissimo e non potevo non segnalarlo voglio dire è qualcosa che vi evita di fare tutto a male a volte ci sono le impostazioni e non si sa dove andare a reperirle o dove bisogna andare per eh, diciamo, eh, configurare bene questo nostro server Ovviamente c'è anche il meteo, c'è tutto quello che, che serve anche ehm, se c'è la finestra dei box, dell'apertura dei box, eh, dell dei box eh, quando eh, volete far eh, iniziare le, le pratiche, le qualifiche e la gara e in più si può fare l'entry list e anche l'additional BOP, cioè praticamente ballast più restrictor, cioè nel senso che io se sto facendo un campionato e metto che al primo devo mettere della zavorra 20-30 kg 30 kg o fare la restrizione di giri in motore posso farlo anche da qui direttamente dal server piuttosto che fare dentro il server mettermi in amministratore prendere macchina per macchina e mettere il ballast e il restrictor. Insomma, ragazzi, è da studiare. C'è un forum dedicato. Comunque trovate tutto su Race Department. Mi andava assolutamente di segnalarlo perché io e i ragazzi di SimDrivers giriamo sempre eh, diciamo, sui server e quando ci sono dei tool di questa ehm, genialità non si può non condividerlo con voi spero che questo, questa mia piccola segnalazione vi sia di aiuto, vi sia eh, gradita io come al solito vi ringrazio per avermi seguito vi invito a lasciare un pollice in su se vi è piaciuto il video un pollice in giù se non vi è piaciuto lasciate un commento se avete magari altre segnalazioni da condividere con tutti noi, iscrivetevi al canale come al solito, noi ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto, ciao!